Ciao, qualche giorno fa mi sono ritrovato tra le mani una vecchia esercitazione che feci all'epoca dell'università. In realtà era un, un progetto da portare all'esame di infrastrutture idrauliche e consisteva in pratica questo progetto nella, ehm, nello studio e nella progettazione di ehm, un acquedotto a servizio di, eh, di un comune, sia per quel che riguarda L'acquedotto esterno quindi la progettazione della condotta di avvicinamento sia per quel che riguarda la rete interna al centro abitato. Ora ricordo che all'epoca da studente impiegai un po' di tempo insieme con il mio gruppo di lavoro a individuare quella che era la quota del, del serbatoio, ridefinire quello che era il tracciato, il miglior tracciato tra quelli eh, possibili e ehm, con l'esperienza eh, lavorativa in campo GIS mi sono eh, poi eh, ritrovandomi da questi questi appunti eh, tra le mani mi sono poi reso conto che eh, se avessi avuto allora le conoscenze che ho oggi avrei risolto questo eh, problema, almeno per quel che riguarda la condotta di avvicinamento del serbatoio in maniera molto rapida e veloce. Partiamo dal presupposto che questo non vuole essere un video in cui verrà spiegato in maniera dettagliata eh, tutto ciò che ruota intorno a quella che è la, defin la definizione della coda del serbatoio e del eh, tracciato della condotta di avvicinamento. Quindi andremo molto a alleggerire questo tipo di, eh, di problematiche e non me ne vogliano eh, i progettisti che sono, eh, che sono in ascolto. Dunque. Il nostro centro abitato ha una eh, quota topografica di eh, 400 massima di 406 metri. Abbiamo utilizzato eh, un'altezza dell'edificio più alto pari a 9 metri, un carico minimo sul rubinetto più alto di eh, 5 metri e una perdita di carico nella condotta di avvicinamento e nella rete di distribuzione pari a 10 metri. Il tutto ci fa definire quella che è la quota del serbatoio pari a 430 metri. La nostra area di lavoro è quella del comune di Frasso-Telesino, eh, vediamo appunto l'area urbana in rosso e mh, ci viene fornito come unico dato di partenza una cartografia gm 25000. Viene indicata poi su questa uh, cartografia la presenza di una uh, sorgente in località Fontana Grotta da cui dovremo andare a prelevare l'acqua a servizio del nostro, uh, del nostro abitato. Dunque, questi sono appunto i dati di base a cui io ho aggiunto una, eh, un clip da DTM ISPRAM a 20 metri su cui andrò a fare tutte le eh, elaborazioni del caso. Come passo iniziale andiamo a studiare il nostro DTM. Quindi andiamo nelle proprietà, metadati, dunque il nostro DTM ha una uh, quota massima di 1350 metri e una minima di 35 metri. Questi dati ci servono per la uh, riclassificazione che andiamo a fare a breve. Infatti noi uh, sappiamo che la quota del nostro serbatoio è uh, sui 430 metri, sì, 430 metri, e uh, quindi... Uh, in base alle riclassificazioni che andremo a fare a breve, andremo a individuare una fascia, più o meno una sorta di uh, range, uh, di quote utili per il posizionamento del, del nostro uh, serbatoio. La riclassificazione la facciamo utilizzando il geoalgoritmo algoritmo rreclass di glass. Lo andiamo a ricercare qui nel Processing di toolbox, scrivendo r.reclass e ci compare questa maschera, cioè questa finestra, in cui andiamo innanzitutto a individuare quello che è il nostro Input raster Layer, che è appunto il DTM di Eutrasso Teresino, e qui poi andiamo a inserire quelle che sono le nostre classi. Ora divideremo questo DTM in tre classi, di cui solo una è quella di nostro interesse. Allora, abbiamo detto che il DTM ha una quota minima di 35 metri, e... Il nostro uh, serbatoio dovrà uh, essere una quota di uh, più o meno 430 uh, metri. Quindi, uh, consideriamo che la uh, parte diciamo, inferiore di questo range di cui parlavo prima si ferma a 427 metri. Questa è la classe 0. Poi avremo una. 428. 432 metri che è la classe 1, quello di nostro interesse e poi ci sarà la 433 1350 che è una classe 2 e questa non è di nostro interesse. Andiamo a vedere il risultato. Dunque, tematizziamo un po' questo nostro raster. Magari vediamo eh, intervallo uguale, sono soltanto tre classi. Quindi scendiamo qui a 3, applica. Ok, ecco qui questa qui, praticamente in bianco. Sarà praticamente la fascia di nostro eh, interesse in cui andremo a posizionare il, il serbatoio. L'indicazione che ci è stata data è eh, che il serbatoio deve essere più o meno a una distanza. Eh, prossimo al centro, eh, centro abitato da servire. Eh, per cui noi andando a considerare l'area eh, urbana eh, ipotizziamo ad esempio un buffer di eh, 250 metri dall'area dall urbana. questo è il risultato che abbiamo ottenuto magari tematizziamolo in maniera adeguata e riattiviamo quella che è la nostra riclassificazione ok e magari Cambiamo un po' invertendo i colori perché si vede un po' meglio il centro urbano. Ok, prossimità del centro urbano, quindi eh, l'area eh, diciamo papabile per eh, posizionare il serbatoio è eh, questa qui che vediamo eh, in, in bianco. Andiamo ad attivare adesso la cartografia IGM per avere un confronto con lo stato dei, dei luoghi e eh, possiamo vedere che ti hanno un po' di trasparenza forse è l'area più idonea anche eh, per la vicinanza e per la eh, breve distanza dalla fronte è ehm, questa qui presente quasi molto in prossimità del, del centro urbano. Tra l'altro il ragionamento, se ci facciamo caso, è anche validato dalla presenza qui già di un serbatoio presente indicato su quella che è la, la nostra carta IGM. Passo successivo è andare ad aggiungere la posizione del nostro serbatoio, quindi andiamo ad aggiungere un file vettoriale io aggiungerò un, il geo package, che è un nuovo formato file che andrà a sostituire uh, gli shapefile che sono ormai uh, obsoleti. Ho aggiunto il mio vettore puntuale, attivo l'editor e uh, vado a posizionare, in base a quello che è lo studio che ho appena effettuato, il il nostro serbatoio lo poniamo più o meno qui questo è il serbatoio ci troviamo andiamo anche a inserire la fonte è presente qui una selezione del dato questa è la sorgente e andiamo anche a interrompere questa che è la nostra sessione di editing dunque abbiamo individuato la sorgente che è il nostro stato iniziale e il servatore quale tracciato scegliere ora per portare l'acqua dalla sorgente al serbatoio? Beh, questa sarà la nostra analisi eh, successiva. Ovviamente per brevità io sceglierò un tracciato che è ehm, quello che è venuto fuori dal vecchio eh, esercizio senza andare a tentare le, le varie eh, possibilità. Non ci resta che andare a individuare il tracciato. Attiviamo questa sessione di editing, partiamo dalla nostra sorgente e dunque, magari sfruttando questo sentiero seguiamo questo andamento, qui entriamo in questa frazione, e siamo su uh, strada. Ora i motivi per cui si scelgono le strade fanno riferimento a, tutti quel, a tutte quelle motivazioni progettuali mirate al, diciamo, al, al risparmio dovuto a all'eccessivo costo, ad esempio, di esproprio se vogliamo andare a attraversare un campo. Coltivato, oppure quelli che sono i costi necessari per scavare un'apposita trincea all'interno di un'area boschiva, quindi si va a scegliere un percorso che sia quanto meno problematico da questo punto di vista possibile. Ci stiamo quasi avvicinando quello che è il centro abitato, abbiamo superato se non. Un visto male un paio di ponti e salendo lungo questa stradina arriviamo praticamente al termine del nostro um, tracciato disattiviamo editor e quindi abbiamo questo che è il nostro um, tracciato vediamo che lunghezza ha circa 4 km e mezzo. Ora che abbiamo individuato quello che è il nostro eh, tracciato, sarebbe anche interessante andare a eh, individuare, a tirare fuori quello che è il profilo, il profilo altimetrico e eh, le eventuali pendenze di ogni eh, singolo eh, tratto. E questa cosa la vedremo eh, a breve.